Nick ma ci sono... Oh Nick! Allora vieni qua, vieni fuori! Vieni fuori! C'è non arrivo, che succede? Ci sono gli eyeball, sono praticamente degli SCP molto particolari perché ti, ti, ti, ti catturano, la vista. catturano la vista. Sì, sì, sì, tu um, ammazzali e attenzione che questi qua esplodono Mi e fanno male. Ok, cos'è allora. che fanno? Eh, Oddio! Esplodono, esplodono, ti catturano la vista solo. Ti hanno infettato? No, cos'è che ti hanno dato? È vero! Eyeball inf inf inf Infestation, sì, praticamente dovrebbe essere un effetto. Non so come funziona esattamente questo, questa, questo genere di, di SCP. Comunque, qua il pianeta, guarda cosa ha fatto praticamente. Questi pianeti qua stanno diventando de, de, de, tipo dei un po' maledetti, secondo me, ma perché stanno contenendo gli SCP. Quindi, secondo me, o alziamo il grado di contenimento di questi pianeti, oppure va a finire male, secondo me, perché... Vedi, cioè già questo qua sta iniziando tipo a sanguinare, secondo me è sangue, cioè è abbastanza Oddio, palese. Ma che schifo! Eh, eh sì, sì, sì. Boh, vediamo un attimo come, come andrà avanti questa storia con i pianeti. Intanto noi dobbiamo dirigerci immediatamente verso l'SCP di oggi, perché dovremmo capire bene mh, cosa succederà ancora. Perché se tu ti ricordi, um, gli scorsi due SCP praticamente... Che mi, mi pare fosse il 096 e il 3199 non mi ricordo più il numero, comunque altri due. Praticamente, cosa hanno fatto? No, ce ne sono altri. Eh, sono eh, da noi. È stata un'infestazione. Cioè, quella cosa l'effetto. Sì, esatto. Andiamocene, lasciamoli perdere perché sennò qua diventa un casino. Praticamente, però, gli altri due SCP, stavo dicendo: sono, diciamo, andati verso quella direzione dove c'è tipo eh, un ponte che conduce verso appunto una direzione. Ma entrambi i SCP Ora non è una coincidenza secondo me Non è che entrambi scelgono di andare da quella parte Vuol dire che c'è qualcosa lì Qualcosa che li attira in un qualche modo E non si sa perché Quindi vedremo se questo SCP di oggi Se è un SCP animato Praticamente andrà verso quella direzione oppure no Questo non lo so Mi, mi, mi preoccupa un pochino Perché vuol dire che là c'è davvero qualcosa c'è del sangue là però Hai visto? Sì come, come ad ogni entrata delle celle purtroppo eh, C'è del sangue Perché poi io vengo qua a trovare le celle E sono sempre così più o meno c'è sempre il sangue, eccetera. Poi a volte se ne aggiunge altro, eh. tipo qui prima non mi pare ce ne fosse così tanto come adesso. Ah, Però... ah ma perché te si è entrato a vedere qua fuori? Ovviamente, ovviamente. Ah, ok. Allora, questo mi pare che sia l'SCP 2521. Che però questo SCP è molto particolare perché in teoria ha il foglio Praticamente ti spiego cosa fa Su questo SCP se prendi qualsiasi tipo di nota A parte tipo le note grafiche tipo se fai un segno Praticamente questo SCP eh, ti, ti si impossessa diciamo del dispositivo che tu usi per prendere le note Quindi eh, diventa molto brutto e ti ammazza ovviamente Ah ok ma cos'è questa persona qua che c'è qua? Allora questo dovrebbe essere un class B che però non lo so, ma tu senti? Sta facendo tipo uno strano verso. No, io non sento nulla. Vabbè, eh, tu sei un po' rotto, secondo me. Però praticamente. Eh, ok, funziona, funziona. Ok, perfetto. Questo è Class D non lo so perché sta qua, ma mi preoccupa leggermente. Classico, perché non ha la solita divisa da Class D? Eh, anche questo è vero. Sinceramente, è, un, è tipo una persona. Non lo so cosa. Che, perché ci sia qua. Però, insomma, andiamo più avanti vediamo un attimo come, come potrebbe continuare questa storia. Andando avanti, appunto, troviamo. Mm, niente, praticamente. Cioè, nel senso, c'è un ash che non so esattamente cosa vogliamo. con essere. della cenere. No, della cenere. è della cenere. Vabbè, tienila tu la cenere che non so, non so nemmeno a cosa possa servire, effettivamente. Della cenere. Anche io però vabbè. Mm. Vabbè, andiamo nella cella, effettivamente adesso. Però, io ho paura, sinceramente, perché questo qua. No, è giusto, ad avere tanta paura. E io sto sentendo anche rumori particolari. Molto particolari. E io ho paura di entrare in questa cella perché, letteralmente, non so cosa potrebbe esserci. Ci dovrebbe essere quell'SCP Ma sento altri rumori. Scusami un attimo. Oh, e eh, no, no, no, no. Porca Nick. E eh, si, sì, via, porca. No, sei morto. No, no, Nick. A me Come... ha parlato tipo in quella dimensione là strana. Quella della scorsa volta. Come? A te l'ha teletrasportato a te in quella dimensione lì. Sì. No, no, no. Allora, devo, devo immediatamente andare. Però tu, mi raccomando, e stai concentrato. Perché non mi sembri affatto concentrato. Okay, mi no, raccomando. sono scusa. Quanto impaurito, lo so. Scusami. E lo so che sei impaurito. Però concentrati meglio. Concentrati e stai, stai tranquillo. Io devo attraversare gli eyeball. Mannaggia, gli eyeball. Quanto li odio con tutto il mio cuore. Veramente, che sono uno degli SCP più brutto che possa esistere sulla, sulla faccia della terra. Andatevene via, stupidi. Vi odio. Che nervoso che mi fanno venire sti qua, guarda Veramente, non ne posso più di questi eyeball E inoltre, questo qua, questo prototipo di me Mi ha ucciso Non posso, non posso sopportarlo mm, Che pappole, guarda Per non dire qualcos'altro Tu come sta andando in quella dimensione? Boh, non lo so, la sto ancora esplorando Di nuovo, ma c'è sempre la lava Come al solito, è tutto scuro Ok, quindi è la stessa dimensione che abbiamo visto Nello scorso episodio, quella là del esatto. um, Degli incubi Nick, eh, il class D tipo si è spostato vicino alla porta È come se tipo volesse andare appunto a testare questa cosa Ma comunque non deve Tanto ci siamo noi qua Nel caso prendo la porta al canale e gli faccio vedere io Ok, allora, il prototipo mi sembra anche scomparso per fortuna, non so nemmeno cosa ci stesse facendo in quella cella, sinceramente. Però qua abbiamo preso il nostro solito GPS, che praticamente eh, ci conduce verso l'SCP 2521, che peraltro mi dice che è a 75 metri. Perfetto. Adesso ho preso anche il documento suo, quello là dove si prendono le note, in teoria dovrebbe essere, credo. E sto uscendo. Tu, invece, come sta andando in quella, di in quella dimensione? cioè, oh, sembra... sto ancora esplorando, non vedo più gli old man della scorsa volta, perché sono più o meno nella sesta zona. Ma io sono impaurito perché non, non trovo più la strada di casa, cioè non trovo più nulla Eh, ho capito, comunque cerca di parlare bene, mannaggia te, davvero, eh, Nick, scusami, mi sembri rincogliostito? Cioè, forza, allora Non lo so, ma sono tutto impaurito Eh, sì, mamma mia, si sente proprio quando sei impaurito, guarda Allora, io sto andando verso SCP 2521 2521 25, eh, Uh, dovrebbe essere verso questa direzione No, verso questa direzione Scherzavo, ok, sì, è giusto Vedi, io lo sapevo Sta andando Tu di... Ovviamente se succede qualcosa in quella di dimensione dimmi, aggiornami eh. Però intanto io vedo che sta andando verso quella... Insomma, verso il ponte Perché so dal GPS che dovrebbe essere verso quella direzione lì Infatti si sta dirigendo là Ora vediamo per conferma se davvero va là E che cosa sta... che cosa starà facendo Però in questo caso, ovviamente, io devo anche prenderlo con la portal gun quindi chiaramente E portarlo poi peraltro nella cella Quindi magari io prima vado nella cella del, dell'SCP Quello che mi serve per praticamente catturarlo Quindi vado in, nella cella quella là. Tipo questa qua che è arancione Tipo col deserto sopra E poi dopo vado da lui Intanto però Tu cerca di uscire Cioè nel senso se trovi il letto esci Non, non, è, non sì, stare là L'ho trovato Ci sto cliccando super ma non esco Non esco Non mi fa uscire Ma dai Nicome non ti fa uscire per favore No! Eh, perché dovrebbe essere un'operazione a due questa, invece... Non, cioè non, non ci sei, ti hanno catturato. Cioè vabbè, ok, non, non è nemmeno colpa tua, eh, però... Cioè, che pizza. Perché poi perché sei andato in quella dimensione? Cioè non è normale, perché ti hanno trasportato di... Non lo so perché mi hanno portato in quella dimensione là, ti giuro. Comunque io qua ho visto un'altra e me ne sto cercando di scappare. Ok, ok, tu scappa, stai attento agli odd man che possono essere molto cattivi Poi peraltro ti possono portare nella loro dimensione Quella là, super paurosa, quella con tutti i blocchi di ferro tipo tutta grigia, piena di cose tremende, veramente orribili, quindi stai... stai facendo, cioè cosa sta succedendo da te invece? Da me niente, io ho messo il portale praticamente per l'SCP e sto andando verso il ponte perché mi sembra che appunto l'SCP sia lì, mi sta dicendo 150 metri di distanza in alto a sinistra, quindi mi sto avvicinando pian piano. Ed è buono, è assolutamente buono questa cosa Certo devo stare molto attento perché essendo io in uno ovviamente Perché qua qualcuno non c'è, sto grande cattivone che ha deciso di non esserci Nick, Ma non è colpa mia però, è quella che mi ha portato in quella dimensione la della scorsa volta Tutti dicono così Praticamente però io sto cercando di andare, di essere eroico a differenza di Nick che è stato teletrasportato in una dimensione terribile quindi in effetti è alquanto più eroico di me ma non importa adesso forza andiamo ok a 28 blocchi da me 28 metri veramente quindi sono molto preoccupato non so che cosa aspettarmi però ecco lo vedo è proprio lui praticamente ha questo, questa forma qua e si sta anche avvicinando quindi mi devo sbrigare a farlo però praticamente vedi che si bloccano tutti qua e mi sembra anche strano che tipo aspetta lo metto sotto oh perfetto perfetto perfetto come, come faccio come faccio si toglie come si toglie con la R si dovrebbe togliere ok perfetto oh ma l'hai catturato per caso? L'ho catturato adesso vado immediatamente a vederlo nella sua cella. Praticamente era lì, praticamente, come al solito, come tutti gli altri SCP. E stava fermo, tipo in quella, in quella porta lì, in quella sorta di cavernina, in quella caverna, molto strana. E quindi io adesso mi chiedo, ma ah, scusami, ma perché tutti gli SCP si dirigono verso quella parte? Ma non è ci sarà qualcosa! Vuol dire assolutamente che c'è qualcosa, ma c'è qualcosa di davvero strano. Perché se questa cosa, praticamente ogni volta, si avvicinano a questa Appunto, sorta di, di cavernina Vuol dire che dovrebbe esserci qualcosa Che magari queste SCP stanno cercando E, e che tipo, stanno Tipo bramando, proprio vogliono Che succeda tipo qualcosa lì Ma non so che cosa potrebbe essere E questo, questo fatto qua, mi sta facendo impazzire Perché io voglio capire perché queste SCP Stanno andando, infatti io direi di iniziare Tipo delle spedizioni di uh, scientifiche Tipo no, per capire Cosa che gli spinge a, a, Ad allontanarli là, Insomma a, a farli avvicinare veramente A quella, a quella sorta di, di robe di, di roba là Non, non mi ah, ricordo non Come, come, come potremmo farlo a capire eh, Non ne ho idea con l'aiuto di qualche Scienziato magari Sinceramente non sono esperto di queste cose Però vedo che comunque l'SCP 2521 è Catturato all'interno di questa cella che è pure Grandissima quindi perfetto anzi Giusto per, uh, per sicurezza praticamente prendo uno scaffale da qua e praticamente ehm, dovrei mettere lo stand ma fa niente Io direi di mettere tipo lo scaffale qua tanto lui non mi sembra stia facendo niente Ok perfetto e questa nota qua la lascio qua tanto non ho preso note quindi non si dovrebbe arrabbiare con me Però stava cercando di, di fuggire lo schifoso eh non lo so, mi sembra un po' particolare come esce qui. Però, no, no, no, fuori, no, vai. Ma eh, è? Ok, perfetto. Ma era scappato? No, ma mi sono son spaventato. Enigma, Ma mi stava, stava scappando, però. Oh mio dio, ma perché l'hai fatto scappare? Cioè, ho detto scappare. stava scappando, è eh, eh, esatto, quasi scappato. Non è scappato una vita di quasi una vita di mai, quindi. Ricordati questa cosa. Adesso però io direi che... Io mi prendo un meritato riposo Tu invece combatti l'olmen e attenzione al sedere Ok, no ma quanto attenzione al sedere?